Eccoci qua, siamo trovati nel punto più alto di Budapest, a Buda, di qua si potete ammirare il Danubio e Pest E mentre invece... Oh, che abbiamo qua? Cosa sta bevendo lei signore? Buongiorno, eh, bevo brasilena <ride> Anche qua in Ungheria l'ha portata? Eh, sì, l'ho portata anche qui perché non posso stare senza brasilena <ride> Brasilena? Eh, niente più problema <ride>